Buonasera amici e ben ritrovati da Fabris qui sul canale di SimDrivers.eu Finalmente siamo tornati con la nuova stagione eh, dei campionati con il campionato Aston Challenge Gara 1 Brand Brandaccio questa sera con me Fabrizio Francischiello dei GNS Racer che ci tiene compagnia mm. Il nostro Sandrino dell'Aquila che è tornato Insomma ragazzi siamo tantissimi già questa sera per questo eh, primo appuntamento del campionato Aston Challenge GTE ragazzi Che... Vi devo dire una cosa, però io non riesco a tenermela ragazzi, sta Occhio cosa goofy, okay allora, goofy, diciamo. Questa sera dovete sapere che l'unico che vede il, le Aston sono io. Solo dire, per... Non lo sì, dire, perché? Ma, non devi dire? ma perché? Che ma ma vi prego, perché vuoi pre... dire che... Il povero Franceschino abbiamo acquistato <ride> con i soldi tuoi la mod Però, per glielo... però vediamo le corvette Vedono allora, le corvette, voi. ragazzi. No, ma tra l'altro, vogliamo fare i complimenti a queste livree spettacolari che siamo <ride> <ride> in questo momento. Ma non così. le vedi, non le vedi, come fai? No, no, eh, <ride> le vedo me le immagino: uso l'immaginazione no, allora... dovremmo dare però la classifica. Perché è importante Fabio Napolitano Crupi Silvaggio Caruso De Poi abbiamo eh, Alessandro Forte Luca Rosmarino Tommaso Conto Aluo Cacciatore Francesco Frigerio Antonello Tauro Antimo Giaccio Mattiale Grottagli, Antonio Alzeni Paolo Lucci Dario Ottodisco Ramonciti come Massafra Pino Schotti E Salvatore Rodano A chiudere la griglia di partenza Ragazzi Attenzione Warm up di 5 minuti E poi si parte Per 45 minuti di gara Ragazzi intensissimi voilà, Bandiera verde Partiti Fabio Napolitano subito Gassamartello all'interno. Mattia Crupi viene a chiudere all'interno con Zampini, Caruso subito De Iulis, vediamo se succede qualcosa. Alessandro Forte perde una posizione, settima posizione in questo momento, sovravanzato da Luca Rosmarino, che subito non ci sta a rimanere nelle retrovie. Ancora Ramon Citi che prende la posizione su ehm, Quirico Massafra, Francesco Frigerio con. Eh, due posizioni addirittura su Antimo Giaccio, intanto scusate Pino Sciotti vicino a Ramonciti, eh, si era avvicinato tantissimo e infatti è eh, Mattia Le Crottaglie, abbiamo visto il sorpasso addirittura anche di Antimo Giaccio su Pino Sciotti che lascia passare addirittura, ma torniamo su Mattia Crupi, molto vicino a Fabio eh, Napolitano in lotta per la seconda posizione non lo lascia scappare, bella la lotta qui davanti Aggiungerei una cosa, Fabio sta cercando di scappare il prima possibile infatti ha sì. fatto tre viola ragazzi. Sì, sì. Siamo le grottaglie che si trova praticamente a Panino Sandwich tra Ramon city e Antimo Giaccio sì. al centro. Lo stiamo proprio seguendo. C'è Antonello Tauro in questo momento che è attaccato da Alessandro Forte. <ride> Eccolo là Alessandro Forte, dietro eh. Tauro, vediamo se riesce a mantenere la posizione alla quindicesima posizione forte, Tauro dietro, forte davanti, prende la scia Tauro, forte fumano Ui, le cose in Giaccio, attenzione, attimo, attimo. si è girato, ragazzi. Ha perso attimo, il controllo. Giro. Questi qua dietro, secondo me, ci fanno vedere qualcosa di straordinario. Il quartetto delle meraviglie, Fabrizio, ti dice niente? Eh? Eh, sì, il bello sì. il trenino della fantascienza di questo primo match del campionato della simdrive. .eu. Abbiamo Ramon Citi, Antonello Tauro, Matteo Grottaglia, Alessandro Forte, ultimo dietro Alessandro Forte che ne vuole approfittare al primo errore dei primi tre che ci sono davanti. E Antonello Tauro, che ancora de deve stare attento, perché dietro c'è Alessandro Forte e Mattia Grottachi, che è ancora attaccato, mamma mia a sandwich le grottaglie tra Forte Tauro questi quattro, secondo me, non ci arrivano alla fine di 5. Intanto, cacciatore ancora sul Conto eh, Attenzione, ragazzi. Esatto. Eh, è attaccato. è attaccato, Ha provato. Ha tentato un sorpasso in curva 2 che è il tornante. Ma Conti ha perfettamente chiuso la traiettoria. Ha mantenuto poi l'esterna per avere a favore di traiettoria alla curva successiva. Rischiando l'incrocio, ma l'ha gestita veramente, tanto bene. E rimane. Cacciatore. Eh, oh, no. Ma quanti anni <ride> ha Zappini? Questa è la, la domanda, ragazzi. Zappini, già, quanti anni nome, ha? Già dal nome, lo, lo vedo già lo sintomo. Un così, trentenne. Tutto, un trentenne il trentenne versus il quattordicenne ma Kruppi è uscito veramente fortissimo da questa prima curva e riesce a guadagnare quei metri fondamentali per togliere un po' di pressione ma Napolitano Napolitano ha perso qualcosa ragazzi Napolitano ha perso qualcosa attenzione vediamo i tempi 1,24,6,35 contro 1,23,9,92 sette decimi recuperati dal Mattia Kruppi ragazzi e si è abbassato a due secondi e mezzo Mentre dietro a sei decimi Zampini sulla prima parte del tracciato Riesce ad avvicinarsi veramente tantissimo A questo fenomenale Mattia Clubi che Ricordiamo che è classe 2006 14 anni ragazzi In mezzo ai ah, grandi bella. lì E ah, lotta bella. a testa alta Grandissimo Mattia Oh attenzione uh, Napolitano! Napolitano Incredibile oh, Napolitano è! Che è successo Che è successo allora, no, no, Napolitano! No, no! Non è possibile Che è successo ragazzi Cosa ha fatto Napolitano? No, ragazzi no, incredibile Per favore prendiamo il replay Il, Attre, tre, il, il replay? Eh, aspetta, incredibile no. ragazzi Che è successo? Mattia Crupi in questo momento, il leader di questa gara entra ai box in questo momento Vediamo se riesce a mantenere la prima posizione Seguiamolo con le telecamere per favore Zampini ragazzi, rimanete su Zampini. Zampini è lontano, ditemi quando è che esce Mattia Crupi aveva tecnicamente... 36 secondi zampini aveva eh vediamo Mattia eh riparte riparte riparte in questo momento vediamo c'è davanti qualcuno c'ha Ramoncini davanti uh sta arrivando zampini però attenzione ragazzi attenzione sta... Ramoncini, togliti togliti Ramon togliti eeeh davanti davanti togliti. attenzione Tavanti. Mattia Gruti togliti Ramon <ride> arriva il cannone zampini guardate, arriva al no. canno mamma strategia eh. impeccabile del ragazzetto grande il bimbo grande Uh, traverso? l'avete visto mamma mia mattia sì, sì, comincia sì. avere dubbi qua come uh, dobbiamo voglio che si pubblicano ufficialmente i documenti di mattia, mamma mattia, mia mattia. in drift ragazzi quasi quasi come l'ha fatta scivolare ha, ha uno stile di guida troppo Cioè, la fa scivolare sei invidioso vecchio ah, non sei capace se basta <ride> non lo so Fa scivolare l'auto <ride> ma. Ah, guarda qua come guida, attenzione, il secondo intertempo ancora Fuxia, prima e secondo intertempo Fuxia, E on fire, Mattia Krupi, il nostro quattordicenne classe 2006 qui a Braddach, va andrà forse a battere il record del, in gara dell'1,21, sta andando a Cannone ragazzi, due secondi oh, e mezzo in meno mia. di un giro, incredibile Mattia, eccolo qua, mancano veramente pochissimi minuti, nove minuti alla fine di questo, eh, primo di campionato, pam no. ragazzi, eccolo qua, giro incredibile, 1,21, 867 e il terzo intertempo non è il più veloce quindi ancora a margine ragazzi per abbassarlo ma gli ha dato una batosta psicologica ragazzi ad Andrea Zampini oh, ragazzi ragazzi, scusate ultimo giro, la slap di Mattia Crupi. 14enne classe 2006 qui in questo branzacce ragazzi non ha molato nulla assolutamente basentemente è partito con una certa esperienza pur essendo passato dalla console alla, al pc, prima gara ufficiale per lui in un campionato bravo, e prima vittoria ragazzi incredibile mancano 29 secondi, la slap. Per lui Mattia Crupi ragazzi con questa Aston che sta dominando Brandacci qui in Terra, incredibile se la porta a casa il ragazzino tutti gli fanno un baffo a sto ragazzo non lo ha in intimidito e intimorito nessuno ragazzi, incredibile che cosa sta facendo questo Mattia Crupi mancano due curve qui come si mette da parte osanniamolo oh, questo grandissimo ragazzino maturo in pista Incredibile! Ah, Dominio mia. totale per lui. Mancano 3 eccolo. secondi in questo momento. È Mattia finita. Crupi Mattia Crupi. Da Incredibile, da ragazzi, eccolo qua. Il nuovo Steam Drivers, Questo nuovo campione. Eccolo qua. Mattia Crupi. Se la porta a casa. Indietro. Andrea Zampini per il secondo posto. Bravissimo. Per Gennaro De Juliz, ragazzi, pure. Eh, ragazzi. Grande, grande dice bene Carpello Silvaggio che dice che debutto davvero Io ma Verapol che debutto ragazzi tante gare che abbiamo visto tanta allora migliore, Gianluigi Gianluigi, bene, non mai visto, Gianluigi oh ve... ragazzi Ramon Citi all'ultima ultima curva incidente no, peccato incredibile. no incredibile bella Ramon allora ragazzi quanto dobbiamo insultarlo Ramon per questo errore che ha fatto allora un ringraziamento particolare a Fabrizio Franceschielo di GNS Racer al snosso, tra l'altro faccio notare che Mattia non ha ancora la patente no, Sandro Dell'Aquila zitto, muto, ti <ride> chiudo perché... Sandro Dell'Aquila della Dynamic Simulation, grazie mille per essere stati ciao, con, con ciao, noi ciao. un saluto a tutti voi ragazzi, una buona notte e ci vediamo prestissimo tra due settimane no. per la seconda di campionato e perché no se riesco a fare qualche video in mezzo un saluto a tutti, grazie veramente mille a tutti e ci vediamo presto da Fabris.